Ultima Farm è il sito principale per la gestione dell'estrazione dei token Ultima. È qui che si trova la dashboard in cui si svolge il farming. In questo tutorial ti spiegheremo come è configurata la dashboard del sito. Esaminiamo i widget e le sezioni principali. Nella parte superiore della pagina iniziale vedrai il widget Responsibility Indicator. Affinché il widget funzioni correttamente, è necessario raccogliere i dati storici sul tasso di cambio di Ultima. Quindi il widget sarà pienamente operativo qualche tempo dopo l'avvio della farm aggiornata. Di seguito sono riportati i widget che mostrano informazioni importanti sul processo e sullo stato del farming. Sul lato sinistro dello schermo vedrai tre widget. Ultima Available Balance, Ultima Upgrade Balance e Total Farmed Amount. Ultima Available Balance mostra quanti token sono attualmente disponibili per il payout. Ultima Upgrade Balance mostra quanti ultimi possono essere utilizzati per acquistare nuove licenze. Total Farm Amount mostra quanti token sono stati estratti da tutte le tue unità tramite il minting. Il numero in fondo al widget è l'importo totale del farming di tutte le tue unità. Total Max Load mostra il max load totale di tutte le unità di farming disponibili e attive. Available Max Load mostra quanti token puoi ancora caricare sulla tua farm. Use Max Load mostra la quantità di max load utilizzato. Le informazioni sulla velocità di Farming, Farming Speed, sono disponibili di seguito. L'indicatore Farming Speed, velocità di Farming, determina la redditività del Farming. La velocità di Farming è in costante diminuzione. Più alta è la velocità, maggiore il profitto. Quindi ti consigliamo di avviare il Farming il prima possibile. Di seguito puoi vedere le licenze e le Farming Unit disponibili per l'acquisto. Ora esaminiamo la sezione Farming History. Se hai acquistato una licenza e pagato per una o più Farming Unit, in questa sezione vedrai tutte le unità acquistate. Le seguenti informazioni sono disponibili sulla scheda dell'unità. Start Date è la data di acquisto dell'unità e la data di inizio del Farming. Farm Total Amount è il numero di token che sono già stati estratti e che saranno estratti nel corso del funzionamento dell'unità. Farming speed è la velocità o fattore di farming. Più alto il fattore di farming maggiore il profitto dell'unità. Il fattore di farming si riduce del 30% ogni mese. Monthly farming è il numero di token generati ogni mese attraverso il farming. Sotto ogni unità c'è un pulsante Show Details, cliccando sul quale otterrai informazioni dettagliate su quel prodotto. Avrai accesso a tutte le informazioni sulle transazioni di farming. Data di ricezione della transazione, stato, importo. La scheda Frozen History mostra il numero totale di token che hai congelato. Speriamo che dopo aver letto questo tutorial non avrai più domande sulla funzionalità di farming. E se tu dovessi avere delle domande puoi sempre rivolgerti al nostro team di assistenza. support.ultimafarm.com Ti auguriamo alti profitti e grandi risultati.